Oh oh! No, no, no, allora qua c'è scritto Non hai idea di quello che hai appena fatto e qua c'è eh, Ho attivato il portale di Erobrine ah, Che bello Adesso chiamo i miei amici Ciao Allora Praticamente da siete oh. entrati in questo mondo Vi ho chiamati Sapete perché? Perché qua c'è Erobrine E non è no, questo No ma Cosa hai combinato? E ho attivato l'altare Ho attivato l'altare di Erobrine È una cosa bellissima Io ho anche la facecam Perché voglio che si vedano proprio le reazioni Mie bellissime di Erobrine Che appunto ci saranno Erobrine e, e niente Ma cos'è me... che fa sto qua? Eh spawna in giro ti fa, ti fa fuori È proprio una nuova mod Della .164, Che in in realtà Oddio. esiste da qualche mese Allora, iniziamo subito um, Qualcuno prende il legno Nonno, vai, prendi il legno Vado, spacco il legno Ok, spacca il legno È proprio una, una vanilla Però questa dovrà essere una vanilla Molto, molto creepy Anche tu, Nick, inizia a scavare il legno <ride> Per favore, perché... hey. dai eh lo so lo so uh, Guarda che capisco che, sia te, che abbiate paura Ma tranquilli perché sarà una cosa molto bella Secondo me molto molto no, bella No, Secondo me ha fatto eh, eh invece secondo me è bellissimo Secondo me sarà una cosa orribile Eh lo so lo so Però vabbè tranquilli cioè nel senso io Allora adesso... ce lo sai perché l'hai fatto? Appunto Perché volevo avere altre emozioni in più eh no, ma sono emozioni brutte. Cioè, esatto, spaventarsi. E no, esatto. poi per far vedere i ragazzi qua a casa. Forza, datemi il, il legno. sono brutte. Dove sei? Eccola! Oh, grazie mille! Che bello avere il legno da nonno. Che con eh, le sue mani so. vecchie l'ha toccato. Tutto. Però, sì, mani vecchie rugose. Sì, che schifo. Non volevo saperlo, però, comunque. <ride> Vabbè, lasciamo perdere. Uh, adesso facciamo gli stick, che ovviamente sono molto utili. E quindi praticamente oh, Però dovrebbe essere una serie horror Questa qua non Sì esatto Non, ri... e... non dobbiamo ridere Con ero. Infatti, chi so Infatti. Ma secondo dai. me appena, appena lo vedremo Ci cagheremo addosso In una maniera pazzuta Ma secondo eh. me non ci compare nemmeno ah, boh, Chi lo sa Diamogli il beneficio del dubbio Secondo me se c'è quella mod lì Per forza Cioè scusami Quell'altare non mi sembra una cosa vanilla Quindi cioè Ma senso... è un po' una cavolata secondo me Secondo me non fa nulla Vabbè, se lo dici tu, ok, vabbè sì, Adesso sei cagato Quando ragazzi capirà che sarà veramente Erobra Si cagherà addosso in una maniera Ma no, no, no, di non quelle credo. Ma che proprio non riuscirà a fare più nemmeno un passo A dire nemmeno più una parola. Poi... Oh, stai fermo Altro sei... leggio Alt... Grazie, sì, mi devi sì. ammazzare per darmi l'altro legno scusa. Eh, perché non mi guardavi Ma che deficiente Allora Cercavo attenzioni Ok, uh, andiamo in caverna, Nick, vieni con me. Nick e nonno. No, non no vieni eh, io te. da solo nonno. No. No, no, eh, ah, vedi che però ha paura sto qua. Inizia ad aver paura. Questa cosa è bella. Un pochino, poco. Allora, siamo tutti vicini all'altare, quindi venite vicino all'altare e raduniamoci Aspì. qua. Arrivo. Aspì. E dobbiamo andare a prendere una caverna, ovviamente. Perché appunto eh, dovrebbe essere una sorta di survival con, però ero Bryan in mezzo alle pappole. Nonno, ci sei, quindi? Ci sono. Ok, bene. Anche tu, Nick. Sì ci sono. Bene, allora forza, dobbiamo andare in Andiamo. Cavernozzola. Quindi dobbiamo cercare appunto una caverna qua in giro perché, secondo me, qua si okay. trova ecco, tipo qua. No, non c'è niente. Beh, allora da qualche altra parte. Guardate che io ho paura anche a camminare, perché io mi ricordo che nella 1.7.10 quando ci giocavo, praticamente c'era tipo una mod di Aerobrine che era orribile che praticamente più ti allontanavi dal punto Dai, dove stavamo. non ne parlare per favore. Più, ma che caspita, ragazzi, Non lo so. Che cos'era quel coso che volava che là davanti? Non lo so, mi sembrava che fosse arrivato tipo da questa parte. Ma che caspita, eri? No, eh, per favore, no, dai, veramente. Ok, perché io non so. Allora, io ho messo la mod di in solo. Più, vabbè. Che cos'era questo eh... coso che volava? Le shader e tutte le robe, però non... È andato qua. Scusa vabbè sarà fa parte della mod di Herobrine secondo me Possibile Perché io non ho aggiunto altro eh Cioè per ora non ho aggiunto Magari poi dopo nei prossimi episodi per arricchire questa serie Aggiungeremo altre cose paurose No no grazie no Sì sì sì è una cosa bella No, Una caverna però mi pare di averla vista e No prima Che bianco una caverna eh, Ok perfetto entriamo dentro Guardate che io però mi sto già spaventando Perché quella cosa che ho visto Eh non che cos'erano eh, io lo so l'ho visto pure io Eh esatto Un coso allora. bianco che volava dietro un albero vabbè è troppo buio, prendiamo del carbone prima di tutto che così ci facciamo delle torce. Del carbone? eh, Io non ho nulla. Eh, eh, io sì, invece. Allora, ti passo questo piccone, prendi molta pietra Grazie tu. Grazie. E la pietra? Prendi... Esatto, prendi anche il carbone perché ci servirà, chiaramente Però state qui E poi ovviamente se sì, io mi addentro solamente un attimo Ok, no, da questa parte No, è... uh, no, no, cosa, cosa? no ti ho mai fatto prendere un colpo Ho visto le tue scarpe, mi sono spaventato Allora, capisco che sei un po' preoccupato, nonno Però stai tranquillamente Eh, lo so che ti sei spaventato Lo, lo percepisco tranquillamente Guardate che anch'io sto iniziando a balbettare Perché questa cosa mi sta mettendo paura, ragazzi Cioè nel ah, senso No, veramente, ma, no, ma io queste cose non le reggo allora, il fatto non è la cosa. Cioè, la mod di Aerobrine, se arriva a Aerobrine, è normale, capito? È assolutamente e... normale. Ma è normale perché è una mod, cioè grazie al cavolo, è fatta così. Però scusatemi, quell'altra cosa che caspita era? Cioè quella cosa che in cosa? più che appunto, è arrivata. Ma è la volante, ma non lo so. Cioè? Eh? Cosa cioè? avete visto? Quell'uovo là. quel tipo quell'uovo là. Quell uomo volante. Nuovo. Eh, non lo so. Allora, un eh... uomo volante. No, non mi dire è che, che è già arrivato. No, no. l'ho visto, visto abbastanza bene. Sembrava un uovo. Quel coso là che volava. Un uovo? Sì, quello di prima. Ma perché? Nick? Allora, avete preso delle cose? Forza, raduniamoci che sì, qua. Sì, ho, preso ho preso un po' di cose. Un po' di cose. Pietra, e basta. Carbone e pietra, ecco qua. Ok, io ho visto un qualcosa lì cadere. E e Addio. Però praticamente era Nick, secondo me. Ok. Sì, okay, si, sì, sì, era Nick sì, Lui sì, è sì. qui. Ra raga, no. Mm. Cioè, ci sono io Perché sei ah, te due volte? Hai un cucino, non ce l'hai detto. Ma no aspettate scusate un attimo ma ci, ci sono io scusate una... no no no no no no no no Eh, uh, scusami no, no, no, eri no, no, te no no no, eh, no no che non ero io ovviamente come caspita scusami pure tu che sto con queste domande come faccio ad essere io se io sono qua ma non lo so magari lo so era la raga è dietro è dietro no è? Apparso, eh dov'è era And era dè? apparso dietro di te ma chi ma chi questo chi questo due eh? non lo so come cazzo si chiamare ma, come ma non puoi essere te sei qua Ma nick allora prima di tutto uh, modera il tono di voce perché siamo in, in una serie molto preoccupante e infatti sto anche balbettando prendete questo ferro forza prendetelo dammi, dammi, dammi. ok perfetto allora eh, non posso stiamo attenti prendi fai un piccone di pietra anzi ok, okay. arrivo però vieni un secondo qua perché non so se se lo vedo solo io però ah, eh, vedo cose strane Cos'è che vedi Beh, Eh, se ti, se ti metti Beh. tipo qua... Eh. Io davanti io vedo nero... Cioè, tipo, niente vedo... Eh sì, ma perché sarà... È normale, forse... È un errore tipo È normale? Di, di caricamento... Ah, ok, va bene, va bene... No, io non mi, bene. non mi addentro di più nelle caverne... Voi siete pazzi? No, <ride> no, no, da solo poi no... No, no, no, ma infatti, figuriamoci... Cioè, nel senso, io già che qua sto morendo... Ma letteralmente, raga, cioè... Ma io ti dico... Io non ne esco vivo da qui, eh. Ma è normale, ma perché poi, scusate, ma avete... Cioè, vi siete, ci, ci rendiamo conto che non è normale ciò che abbiamo visto. Cioè, c'ero io, cioè, scusate, ma io ripeto, c'ero... Caspita, io, io, ma io ero qua, cioè, ero ma con appunto. voi. Allora... Eh, L'ho visto, infatti. E in più ci, doveve, ci dovrebbe stata essere anche... È una cosa aerobrine. strana. Lo so, lo so. Boh, non lo so. Qu quante cose avete preso, scusate? Perché dovevamo Oh, Eh, vieni qui, vieni qui, vieni qui, c'è tuo cosa? fratello. C'è il tuo, no, tuo amico fratello. No, ti prego. È vero là! No, via! Ma che caspita era, pare, ma, ma non è che è AeroBrain quello? Ma è ma è Cioè... Ma Aero Aero no. Tutto Bland mentite bordo, spoglie, ma. ecco. Ma no, perché scusate, la mod non è fatta così, non c'entra in niente. Questo non dovrebbe Sicuro? essere AeroBrain. Sì, cioè, dovrebbe essere un'altra cosa, ma io non ho aggiunto una ma mod con me stesso. Non esiste una mod con me stesso. Ovviamente, non sono così tanto famoso da, fa, da avere anche una mod, scusatemi, eh. Cioè... È ovvio, quindi come caspita facciamo adesso? Oddio, allora... Non lo so, non lo so, però io voglio andarmene via da qui. Allora, però sì, non è in normale questa che... questa caverna io. Cosa stai cosa dicendo? Cioè, vieni, vieni fuori, Nick. Non ho nemmeno proprio voglia di... Cioè, vo... allora, ho proprio voglia di capire che caspita è questa cosa. Ho voglia di capire perché non è normale, ripeto. Ma non eh, ho voglia no. di sentire le tue cavolate, veramente. Cioè, bah, veramente. Anche se dovrai parlare, quindi... Martina, dove sei, Nick? Dove è andato? Tutto bene. Sono nella caverna, non vi vedo più. Eccovi, eccovi tra gli alberi. Ma tu e oggi comunque ti devi svegliare. Cioè. Allora, ultima volta oh. che ti ripeto, Aia. sveglio. Forza, venite tutti quanti. Allora, ci dobbiamo accampare in un posto. Okay. Io ho visto qualcosa. Ho visto tipo, tipo dei piedi. No, eh. Ho visto dei. Dai, non so. no, no. Ma poi cos'è sta acqua nera? Oh raga. Eh, allora, l'acqua nera cosa è, è normale. È... Credo che sia normale. Forse fa parte. Fa normalissima tutti i giorni. Sembra petrolio, sta cosa. A parte della shader, tipo, che io ho messo. Lì davanti c'è tipo, ok, no, mi sa che è tipo la caverna buia, perfetto Mi sa che stiamo facendo un po' troppe paranoie, eh, ci stiamo facendo Eh, ma guardate che oh, è anche normale mio perché, mio. ripeto, c'ero io, non c'era il eh, ma esatto. io cioè, cioè, scusate. esatto, tu mischi li sopporta Ma no, non ma poi meno... scusate, ma fra tutte le cose adesso, seriamente, fra tutte le cose che, eh, oh, comunque sei serio, eh, perché non mi sembra più che ci sia. No, hai ragione, scherzare. hai ragione, hai ragione Eh, allora, quindi fra tutte le cose che poteva spawnare Guardatelo ancora lì sugli alberi e ci sta Ma spiando. Perché... Ma cos'è? Ragazzi... Ma, cos Ma poi scompare a caso. Ma poi esatto. È inquietantissima sta cosa. cioè Io non ho parole per descriverlo. È una cosa super inquietante, perché fra tutte le cose che tu ti aspetti, no, di trovare con una mod di European, ti trovi in me. Ma appunto, cioè io degli incubi. Sì, ho attivato il portale di aerobrine mica ho attivato me, cioè scusa. Ho visto Ma qualcosa, sicuro? ok. No, Ma non eh... è che European magari ha preso le tue sembianze. Eh, l'ho già detto, ma non credo Ma non credo, Nick, questa cosa secondo me non... Perché poi comunque la mod funziona in un modo Non è che cioè, Io ho visto anche come era scritto Lì nel dove ho scaricato Su CurseForge si scaricano di solito le mod Io l'ho visto che praticamente era, Ero lì praticamente no? Ho detto ah bella questa mod Ci dobbiamo fare un video E praticamente l'ho scaricata L'ho messa dentro Ho messo tipo le classiche mod Tipo le shader oppure l'Optifine Ma quelle là sono normali Le metto sempre Eh esatto E praticamente Cosa è successo Eh magari si è buggata la mod Sì e, Mi fa vedere me Il nome sopra Duny rfp che è il mio, ovviamente. Eh, ma girati. Cosa c'è? Ancora è davanti niente. a noi. Non ci, credere, non ci voglio credere. Ma poi raga, avete poi Scompare è... subito. Si sì, scompare subito, esatto. Ed è come ma se ci stesse scompare. spiando, è come se ci stesse spiando. Capito? Ma cosa vuole da noi? Cioè, cosa ti aveva fatto? Non ne ho idea. Ma che A me di certo niente. Allora, io direi di di, staziona di stazionarsi cosa sto dicendo, non so. Vabbè, non è abbiamo più. capito. Sì, sì, va bene. Stazionarci da questa parte. Di questo pare... lago? Eh, vicino a questo laghetto, ragà, è lì. È lì. E sta nuotando. Ma sta nuotando? No, no, no sta sta venendo, ci sta venendo incontro, raga, Lontani, no, no, no, distanti. Per Stiamo... favore, eh. no. È andato sotto, porca. Raga, è inquietantissima sta roba. Facciamoci una casa, però, forza, veloci. Scaviamoci. Va bene, qua dentro. va bene, va bene. Cerchiamo di farci una casa. Cerchiamo di capire. Aerobrain, in questo momento, non si sta ancora presentando. Questa cosa ma è un po' inquietante. È un po' inquietante questa cosa. Secondo me eh, si presenterà. Forse. Ok, io direi di farla diventare una serie. Perché dobbiamo capire che caspita. È questo Dunis RFP in più. Che non c'entrava assolutamente niente. Non c'entra niente. Però c'è. E, e dobbiamo capire che caspita. Perché ci dovrebbe essere. Non è normale come cosa. Ovviamente. Io intanto. Esatto. Qua... Cos'è che c'è qua? Tipo è un oceano. Ci sono altre cose. Porca miseria, ragazzi. Però devo dire. È fighissimo. Allo stesso tempo. Perché. Molto, be molto bello. È, sono... Eh, sono tipo dei. Eccolo di nuovo, di nuovo, vai ma Non ci stai facendo uno scherzo No, vabbè. Sì, sono io che sto facendo, sì, sì, Nick, certo Sono proprio io che sto facendo uno scherzo, sì, sì, perché sono io Ui. Infatti, ma no, vai a quel paese, guarda Hai visto? Hai visto Questa qua? C'è un portale del Nether Cioè, eh. gratuito Ho visto, ho visto, questo qua lo potremmo utilizzare Ma direi che eh, il focus sarebbe Su Aerobrine e su Dunis. direi Eh, ma fa a finire che anche là, cioè Negli inferi di solito, non so Beh, si Potrebbe sì. presentare più frequentemente, no? Per il portale? Dì, Sopra... Cosa, okay. cosa, cosa, cosa? C'è di nuovo lui, non mi dire. Sì, sì, quello là. Oh mio dio, ti prego. Che sopra il portale. No, eh, però se, se no ti non fa nulla di che, cioè, per ora ci spia ecco. solo. Anche se e dà molto fastidio. E basta. E questa è la cosa inquietante: che ci spia. E scusate, ma avete notato che quando io lo vedo scomparso. lui, quando io lo vedo praticamente lui scompare. Ma non è sì, che per sì, caso sì, c'entra sì. qualcosa, perché tipo, Nick è stato qua per mezz'ora eh, e non è scomparso. Sono arrivato io, e... ma per forza c'entro io, scusami, RFP si chiama. Cioè... Esatto, esatto, hai ragione, hai ragione. Eh, allora, quindi uccidiamo anche questi maiali che so che li sto, li sto picchiando con un piccone, ma è, è normale, non ho nemmeno più la cognizione di causa praticamente qua. E guardate non ho parole veramente per descrivere quanto caspita è inquietante questa cosa Guardate No raga io, io, io, ho, la pelle, io ho letteralmente la pelle d'oca Cioè non so se si vede ma ho la pelle d'oca Cioè vedete io ho fatto bene a mettere la facecam Perché è la cosa più inquietante che io abbia mai visto in No Italia. ma immagino infatti no è bruttissimo Perché possiamo metterci tutte le caspita di mod Tutte le caspita di entità ma se vedi te stesso Un tuo sosia Minecraft, no, di certo, è, è, è, è inquietante. È inquietante, eh? sì, molto, molto bene. Aerobrain, direi che in questo video non so se c'è, dovrebbe esserci. Me lo, Guarda, eh, me lo auguro, ma cosa? Meglio così? No, allora, vabbè, capisco che tu sì, voglia Ma, Meglio ma Aerobrain se non si palese, è un... meglio, sì. Allora, sicuramente, esatto. È meglio Aerobrain di un tipo che continua a spawnare No, raga, io mi sto cagando addosso. Cioè, non voglio dire. Forza, sta... avete scavato la casa? Domanda. Avete scavato la casa? Sì. sì la casa. Cioè, la ho scavato della legna per la casa. Anch'io. Ok, allora forza, scaviamo qua dentro. Uh, se tu rifai un'altra volta una cosa come eh, quella che hai fatto ora, nonno. Ma eh... no, cosa ho combinato? Eh, eh, eh, non lo so. Hai ripetuto la, la mia stessa cosa che ho ripetuto io. Venite qua da me. Dove ah, cazzo siete diciamo? Scusami. Forza, venite. Eh, sono qua che sto prendendo la legna. È eh, qua. Io vorrei far durare un po' di più questo video perché. Vorrei che venisse AeroBrain però, porca miseria eh, cioè, Mi sa venire? che vi ho persi. Dai, nonno, per favore, dai, non... Ma sei eh, non vi trovo più. <ride> Vieni al lago, forza. Non lasciatemi da... So eh, sono già là. Eccoti. Sì, sì, ti vedo. Ok, perfetto. Allora, scavate una casa qua dentro. Forza, scavate da questa parte. E praticamente... E qua davanti a me! No, raga, per favore, porca miseria. Cioè, io qua mi prendo un infarto, seriamente. Allora... Non dirlo a me... Ogni... Ma dov'è nonno? Qua. Eh, sono dietro di te. Forza, scavate qua dentro, scaviamo una casa. Forza. Ciao Ve l'ho detto 20 volte, però. Eh. Più la... rapidi a fare. a eseguire le mie direttive. Mi hai colpito, mi sono spaventato. E, era sotto l'acqua, è spuntato da sotto l'acqua. Porca miseria. Ma eh, se vabbè. io vado dove c'è lui, ok. Io so che sto facendo una cosa un po'. Un po' impulsiva. Sei un po' impulsiva. Eh, rendo non conto. esagerare, perché quello là non si sa come reagire. Ma che poi eh. ti ammazza. Allora, l'acqua, però, per fortuna è nera. Però, per devo fortuna. dire. Ma per scusate. fortuna non è la fortuna proprio. Cioè, allora no, e eh, dico, per fortuna è trasparente. Sopra è nera, però sotto è trasparente. Ma io qua vedo che ci sono due blocchi. E lui comunque è riuscito a tipo a stare. Tipo, vabbè, non lo so. È, è proprio strano tutto questo. Però adesso. E eh, Roberto non c'è ancora, ma perché non c'è? Sta, sta seguendo, sta seguendo. No, no, non mi dire No, raga, raga, sta no, no, no, per favore per... No, no, no, no, no, io comi... no, no, no, Cosa è successo? Cosa è successo? Raga, raga, raga, no, no, no c'era lui che mi stava seguendo Sono volando Se non se n'è andato Oddio Pff, Pure No, forza io non, non, non, non reggo sta roba Cioè, veramente Cioè, scusate, ma, ma stiamo scherzando Cioè, allora Poi mi sta uscendo il nord Che c'è in... allora Tranquillo È ancora qui Ancora qui, basta Sta volando No, no, no Cos'era? È un fulmine Cosa sta succedendo no, Sento questo cose qua, Questo qua è Erobra mi sa però è, ver è veramente lui Sì Può essere che sia lui Perché Oddio. qua Eh lo so Lo so Lo so Raga Beh, No per favore Io sto morendo di Cioè veramente Ma non Allora non è normale Cioè capito Allora Io seriamente raga Ma non me lo spiego Non, non è normale Ripeto Non è normale Che ci sia Erobra Non è normale Che ci sia un caspita di Dunis Volante Che mi segue Non è normale oh, oh Aiuto No. So, no, sono, sono minato, morto minato. Sei morto Sono morto favore. Cioè non è normale Allora facciamo così Ti puoi tippare forza Perché tanto Va bene Tanto non, ragazzi non, non è nulla di che io vi voglio far vedere Questi retroscena Perché sono importanti Al fine di capire Aia, Che morto, caspita Sta succedendo si Sta fulminando No sta succedendo un macello Io sono morto Perché si è spawnato Un fulmine dentro la casa Eh ho visto eh, Ma guarda che l'ho visto. Era vista. anche protetto Ti colpiva, Infatti ti ha colpito in pieno Ti ha colpito in pieno E continuano ad esserci E questo è il bello Capito Continuano ad esserci E questa cosa non è normale Cioè ci rendiamo conto Non è una cosa normale che succede su Minecraft. Punto. Eh, e non no. è la mod di Eroban. Io ne sono sicuro perché la mod di Eroban, a meno che non sia ah, maledetta. Yeah. Attenzione, eh, no, nonno che non morisco. Aspetta, in attack. Vai in acqua, vai in acqua, vai in acqua Ok, ok, ok. Bene, okay. bene, bene. Se hai bisogno di cibo. Uh... Sì, mi serve un po' di cibo. Comunque, mi sa che ho preso le tue bistecche. Te ne do un po'. Grazie, grazie. Ok, io ho visto qualcosa fa, non so. Boh, vabbè. Starò impazzendo, probabilmente. Ah! Raga, ra no. porca. Oh. Porca. No, porca. ti ha mai fatto venire un colpo, allora. Oh. Mai più però fare questi urli per favore Allora mi stava anche venendo da ridere Perché ero una di quelle risate pazze Però No veramente Per favore Vediamo, no, veramente Cosa ti è successo? Ma eh, siamo da qua siamo ancora qua C'ero io C'ero io Dobbiamo arrivare Allora dobbiamo arrivare Non è ancora finito il video Ok allora Quindi ehm, Niente Dobbiamo concentrarci meglio Per capire bene okay. Cosa sta succedendo qui e, dato che non oh, sta... oddio! ho visto, ho visto Aerobrain. Sono quasi sicuro di aver visto Aerobrain. Ma cosa stai dicendo? Io non l'ho visto. Mi è spawnato è proprio visto. davanti agli occhi. L'ho visto. cos'era? Ma cosa stai dicendo? Non l'ho visto. Cosa Sì, l'ho visto. Sono no, quasi no, sicuro. No, Ed è scomparso subito. Allora, potrebbe no, anche no. essere questo, eh. Potrebbe essere perché, appunto, siamo in un mondo con la mod di Aerobrain, direi. Però, oh, tu... ho visto. Visto oh raga raga, c'è Erobra! Ah, no, no, no, no, fermo, fermo, mi fermo. Mi sto uccidendo. Uh, vai via, scappa, scappa, Ma immaginiamolo, scappa. Afgiamolo. Aiuto. Scappa, vai in casa, vai in casa e chiuditi. Vai in casa e chiuditi, nonno. Ah, okay, no. ok, ok. Adesso sei protetto in acqua, tranquillo, non riesce ad arrivare. Praticamente questo dovrebbe essere Erobrine. Ma perché ha un piccone in mano, raga? Cioè non è un. Appunto. Normale. Però, vedete, aspetta, devo vedere i suoi occhi prima, però. Perché appunto eh, devo. È eh, ecco. È sì, perché l'ho visto solamente da dietro. Da dietro quindi... Aiuto! Forza, vieni, vieni, vieni. Chiudiamoci dentro. Dov'è la casa, dov'è la casa? Dove e la qua, casa. qua, qua. Da questa parte. Vieni, vieni, vieni, vieni. Aiuto. Forza, forza. Entra, entra dentro. Tu, Nick, non so dove caspita sei. Però diciamo. Ok, vieni, vieni. Oh, Corri. Te. Ok, perfetto. Uff, oh, madonna. No, veramente, ragazzi, non è normale questa cosa, eh. Io però vorrei vedere che caspita dentro. Non è che pure. apre, non è che e è, oh. è là, è là, è là, nel laghetto, nel laghetto. Ce l'ha con me, mi sa, eh. Vai dietro tu, Nick. Che caspita fai? Bra Mamma donna, oggi ho. Oh. Vabbè, dai. Eh, non lo so, vedremo meglio. Eh, C'è anche Dunis? No, ci sono anche io, ragazzi. Ci sono eh anche vabbè, io? Ma cos'è? Ci stanno avvicinando a noi. Non lo so, no. io direi, però, di, di, finire porta, direi di finire qua. Direi di finire qua.